giusto siamo in mondo visione qui a tenerife questa mattina ancora fa freddino io come sempre mi metto come una cipolletta e piano piano guardate la roba che ho perché quando ti prende un raffreddore poi eh, so cavoli perché ti dura tantissimo bene buongiorno a tutti quanti oggi eh, per i tutorial mh, musicando parliamo di numeri allora eh, vi faccio vedere una cosina simpatica eh, il mio orecchio eccola là, una bella forbice d'oro perché oggi festeggio 149.650 tagli e dice ma come hai fatti? l'ho fatti con 41 anni di lavoro sempre continuando a fare quello che so fare. Allora, io vorrei parlare di, di una cosa per capire questo tipo di concetto, che eh, qualsiasi impresa non c'è alcun ombra di dubbio che trionferanno nel tempo. Qui a Tenerife tanta gente dopo tre giorni che tu apri un'attività dice come va e come va sono tre giorni allora io vedendo un pochino un'area studiando vari fenomeni ci sono i giapponesi che sono uno spettacolo perché perché i giapponesi considerano un'azienda un po più lunga tipo a 5 anni è un bambino a 10 anni è un adolescente a 15 anni è un giovane baldo rampante e a 20 anni eh, è un adulto e ha un'azienda che tiene esito che lavora che ha fatto quello che doveva fare questo noi lo dobbiamo riportare alla nostra vita perché io non lo so io adesso sono 41 anni ho, ho realizzato 149.650 tagli che sono persone Naturalmente il mio obiettivo è arrivare a eh, mezzo milione di persone tagliate dal callori, però per far questo ho bisogno di ripetere, ripetere, ripetere. Se i giapponesi, per esempio, vincono una lotteria, non lo, lo nascondono perché è un disonore guadagnare soldi così facilmente e allora loro le imprese... I lavori, qualsiasi, da quello umile a quello più sofisticato, sono uguali. Perché non copiare e superare? Allora, io sto copiando, che è studiare, per superare. Però c'è anche un altro atteggiamento, guardare per apprendere, però secondo me quello non ha azione. È più bello copiare e superare. Bene. Io l'ho accompagnato poi con due orecchini di giada, ma questa è l'energia del vulcano. Poi ve ne parlerò nelle prossime puntate. Grazie dell'ascolto, buona giornata a tutti quanti e aspetto tutti gli amici domani alle 19 alla Sgaietta. Grazie, ciao!